eh, la scorsa settimana. Questo perché proprio ieri, il 16 marzo, è arrivata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della legge delega. Sono numerose le novità che sono all'interno del testo, tra queste ci sono quelle che eh, riguardano l'IRPEF. Cosa è previsto? E nel lungo periodo si va verso una equità orizzontale, eh, per utilizzare le, le parole del, del governo, eh, sottolineate anche questa mattina dal Vice Ministro all'Economia e alle Finanze, Maurizio Leo, eh, intervistato in diretta eh, sui canali del quotidiano Il Sole 24 Ore. Eh, ha sintetizzato questo principio dicendo tutti pagano devono pagare allo stesso modo. Eh, è un obiettivo eh, che richiama quindi la. L'idea il progetto di realizzare una flat tax, che è un obiettivo di legislatura, ma nel breve periodo ci saranno eh, delle, delle novità eh, sulle aliquote e sugli scaglioni eh, del, dell'IRPEF, dell'attuale sistema eh, IRPEF. Infatti e si arriverà a questa equità orizzontale gradualmente anche su questo uh, termine il viceministro ha posto l'accento perché si farà un passo alla volta. Il primo passo è proprio quello di una riduzione delle, delle aliquote e di un passaggio uh, da 4 a 3 scaglioni di reddito. Ricordiamo che l'imposta sul reddito delle persone fisiche si calcola quindi tenendo conto di, eh, delle aliquote, le percentuali su, mh, che crescono eh, rispetto a, eh, la, agli scaglioni di reddito, quindi eh, le, le fasce di reddito possiamo dire, riorganizzando questo sistema che ricordiamo è eh, già stato eh, rivisto dal precedente eh, governo eh, si eh, interviene per ridurre la eh, pressione fiscale eh, in che modo sarà possibile Uh, ridurre e per chi sarà possibile ridurre questa pressione fiscale non è ancora stato stabilito, anche su questo il viceministro Leo ha posto molto l'accento dal momento che uh, si dovrà fare i conti con uh, le, le coperture, quindi con le risorse a disposizione e dipenderà quindi dalle risorse a disposizione eh, l'intensità di questo taglio delle delle aliquote e in generale dell'intervento, quindi anche della riorganizzazione dei, dei vari eh, scaglioni. Una delle ipotesi in campo, dobbiamo dire, è eh, quella di accorpare il primo e il secondo eh, scaglione di reddito, uniformando quindi eh, nell'aliquota del 23% i redditi eh, fino a 28.000 euro. Uh, ma è ancora tutto da, da stabilire, da decidere, nonostante uh, si sia soltanto tracciato uh, diciamo il, um, il disegno l'intervento sull'IRPEF eh, Leo questa mattina ha, ehm, ha annunciato una modifica eh, delle, eh, delle delle aliquote del sistema IRPEF già dal 2023 un progetto che sembra alquanto ambizioso perché ricordiamo l'approvazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale in consiglio dei ministri eh, ieri quindi il 16 marzo rappresenta soltanto un primo passo verso la realizzazione del progetto di riforma perché eh, insomma i passi da compiere sono sono diversi eh, accanto alla revisione delle ehm, delle aliquote degli scaglioni eh, c'è anche la necessità di riorganizzare e tagliare le cosiddette tax expenditure quindi le spese fiscali che per i contribuenti eh, sono quelle ehm, detrazioni, deduzioni, eh, varie, tipologie, varie tipologie di bonus che fungono un po' da sconto sull'imposta da versare. Eh, attualmente sono 626 e secondo il governo eh, hanno un valore di eh, spesa pubblica eh, che ammonta a 165 miliardi, quindi intervenire tagliando queste, eh, queste spese fiscali, quindi le agevolazioni poi dal punto di vista dei contribuenti, eh, dà la possibilità di... Eh, di recuperare risorse per agire poi eh, anche sul, sulle aliquote e sugli scaglioni. Anche su questo fronte è necessario fare una serie di valutazioni e eh, un'ipotesi in campo è anche quella di mh, ridurre eh, i benefici fiscali eh, per chi ha i redditi più alti fino ad azzerarle e eh, lasciarle in maniera eh, leggermente più generosa per chi invece ha i redditi eh, più bassi. Questo è un po' il, il panorama dei, degli interventi uh, che si profilano e proprio sul tema delle detrazioni si è soffermato uh, sempre il Vice Ministro Leo, uh, sottolineando che sarà questo il, uh, diciamo il meccanismo che eh, garantirà anche nel lungo periodo, quindi nella direzione dell'equità orizzontale, la progressività che ci è richiesta dalla Costituzione e che quindi non può essere eh, totalmente soppiantata da un sistema di tassazione piatto. Come abbiamo visto, quindi sono molte le eh, misure in cantiere e eh, eh, diciamo ai blocchi all'inizio proprio di un percorso eh, che eh, avrà una durata eh, di eh, più anni, eh, ovviamente queste sono soltanto le misure che riguardano l'IRPEF ma ci sono molte altre misure che riguardano le altre imposte eh, a partire dall'IVA proseguendo con l'IRES, l'IRAP e i tributi locali, quali sono i tempi di attuazione eh, della riforma fiscale e in particolare quelli che riguardano l'IRPEF? oggi non possiamo indicare dei tempi eh, precisi eh, perché ehm, Leo come dicevamo ha anticipato già dal 2023 si interverrà eh, su, eh, sulle aliquote ma eh, il, ci apprestiamo a seguire il passaggio successivo eh, necessario per il disegno di legge delega per la riforma fiscale cioè la presentazione in Parlamento con relativa discussione e poi approvazione. Nelle intenzioni del governo questo ITER eh, dovrebbe concludersi a maggio 2023 se guardiamo però al recente passato quindi al tentativo di riforma su cui ha lavorato il, il governo Draghi appare molta, molto ambizioso questa, questo termine eh, perché insomma siamo già a metà marzo e eh, il lavoro in Parlamento potrebbe richiedere più tempo e c'è poi da specificare che eh, anche conclusa la discussione in Parlamento e quindi eh, arrivati all'approvazione del disegno di legge delega il lavoro non è concluso anzi si apre si entra nel vivo eh, proprio con l'approvazione della, della legge delega eh, dal momento che eh, il testo che è stato eh, discusso e approvato ieri eh, traccia solo, e che poi sarà ancora eh, una volta discusso in Parlamento, traccia solo una linea di intervento, ma non entra nello specifico, eh, questo si farà con i decreti legislativi e il governo avrà Uh, 24 mesi di tempo per approvare i decreti legislativi che uh, interverranno poi specificamente sulla normativa con uh, uh, i dettagli delle, delle novità. Uh, conclusi i 24 mesi uh, al governo uh, viene concesso uh, un, un tempo extra, potremmo definirlo, quindi altri 24 mesi eventualmente per intervenire a modificare e integrare quanto stabilito in prima battuta. Quindi uh, parliamo oggi di un progetto di revisione del, del sistema tributario uh, che si sta andando a costruire ma che non è ancora uh, tracciato nella pratica. In altre parole, Tommaso, dobbiamo dire che oggi eh, discutiamo delle novità in cantiere, ma eh, perché queste diventino operative c'è ancora eh, un'attesa abbastanza lunga. Quindi siamo proprio all'inizio di un percorso che appunto durerà eh, più anni, come informazione fiscale ci impegniamo ovviamente a seguire tutte le numerose tappe e, e le novità che ci saranno nel corso di, di questo sviluppo. Per l'approfondimento di oggi è tutto, io ringrazio tutti coloro che continuano a seguire il canale di YouTube di informazione fiscale, a leggere gli approfondimenti eh, sul sito e eh, ringrazio anche te eh, Rosi per il punto sulla situazione relativa alla legge delega della riforma fiscale. Per oggi è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci!